Ok, sta registrando. Eh. Partiamo. Benvenuti alla terza puntata eh, di Scema, eh, il podcast settimanale con ospiti organizzato dalla Gifra di Sicilia. E oggi abbiamo come ospite insieme a noi Padre Dario Chimenti. È un prete di Palermo eh, che è molto attivo sui social. Dico bene, ci provo più che altro, eh, ecco bene, <ride> bene. I, i social abbiamo facciamo. Iniziamo subito con la pubblicità dei social di padre Dario. Eh, e <ride> Padre Dario è attivo su Instagram, principalmente su TikTok e anche su Facebook, chiaramente. Bene. E anche volendo su YouTube, avevo su YouTube. Ottimo, dei ottimo. Video, video blog, non so se conoscete il forum. Ah, sì, però. certo. Sì, okay. sì, sì, sì, sì. Bene. Allora, Dominic, se ci dici qual è il, il tema di oggi. Sì, allora, il tema che vogliamo affrontare in questa, in questa settimana è la conversione. È un pochettino mh, allacciandomi a questa parola eh, volevo domandarti, Padre Dario, uh, come tu hai vissuto ecco, la conversione nella tua esperienza di vita, ecco, da diventare appunto. Hai fatto una scelta di vita importante quella di diventare sacerdote. Quindi, come è, com è successo? Se c'è stato un evento fondamentale che ti ha fatto capire, oppure se sei stato un ragazzo che da sempre ha frequentato, un po'. Raccontaci, ecco. Eh, non ho avuto un'apparizione mariana. <ride> non ho avuto nessuna telefonata nello smartphone, chissà dove, nasce essenzialmente mh, da una profonda ricerca di senso della mia vita, considerando che fino ai 18 anni ero agnostico, quindi o Dio esisteva o non esisteva, a me non mi interessava, mi faccio la mia vita tanto pregare, non mi cambiava niente, le cose a casa mia andavano comunque male. Eh, e quindi ho detto: Mi faccio la mia strada. E diciamo che sono cresciuto soprattutto fino ai 18 anni con l'obiettivo di ehm, diventare calciatore. Avevo questo io da, da ragazzo come obiettivo. E eh, diciamo che anche lì avevo una buona possibilità perché eh, eh, nello sport veramente ho puntato tutto, eh, a parte il piacere nel giocare a calcio, c'erano anche buoni risultati. Però questo avevo in mente, non ero sicuramente un esempio scolastico. <ride> Quando racconto ai miei ragazzi la mia storia, gli, gli dico sempre che non ero uno studente mod modello, quindi dicevo soprattutto a quelli che non sono eh, grandi cime a scuola di stare attenti, se no rischiano di diventare preti poi come a me. <ride> eh, ma, eh, di fatto io. Eh, non perché non vedevo l'utilità della scuola ma siccome proprio il mio obiettivo era essere uno sportivo ho, ho dedicato tanto allo sport spesso non entravo a scuola per andarmi a fare i miei allenamenti la mattina e il pomeriggio con la squadra la sera con, con i ragazzi con i miei, con i miei amici ho affarito così non ci perdiamo Morte di Giovanni Paolo II che per me era solo il Papa perché vestiva di bianco, mi sono persino messo a ridere quando ho visto la gente alla fine del film eh, che stavo vedendo al cinema, quindi c'era la fine del primo tempo, e al telegiornale diedero la notizia, vedi la, vidi la gente piangere e mi sono detto ma sono scemi che piangono per una persona che non conoscono, comunque si era chiuso là il mio pensiero in quel momento. Poi sono stato eh, violentato dalla, dai mass media perché in televisione c'era solo Giovanni Paolo II, quindi sono stato pure costretto a capire chi era e lì è successo una cosa straordinaria, cioè vedere le giornate mondiali dei giovani, non sapevo cosa fossero le GMG, mi sono detto o quest'uomo realmente riesce a trasmettere qualcosa di, di straordinario che io non vedo o sta prendendo a tutti in giro, una via di mezzo non c'è. Eh, e Mi sono detto nelle mie notti, eh, io ero pure un gamer, giocavo molto online con i giochi di ruolo, quindi andavo a letto molto tardi, eh, mi ricordo soprattutto una notte e dissi, eppure Dio se esisti fammi conoscere una persona che sia in grado di trasmettermi quello che Giovanni Paolo II da questi ragazzi. Anche perché la migliore star del mondo non riusciva a fare quei numeri e io mi chiedevo come mai i ragazzi, solo con lo sguardo, anche solo sfiorarlo, un abbraccio, insomma si commuovevano, piangevano per l'emozione. E... Io non lo sapevo, ma stavo pregando di fatto. Stavo pregando e cosa è successo? Niente in quel momento. <ride> e... Praticamente sono passati i giorni eh, muore mio nonno poi qualche mese dopo, eh, Giovanni Paolo II è morto ad aprile, mio nonno muore il 15 settembre eh, praticamente da quella morte mi sono ricordato un po' di questa preghiera però non, cioè, non ci facevo più tanto caso intanto poi a seguire mio fratello Daniele eh, si era avvicinato un pochettino all'ambito della parrocchia e anche del seminario. Aveva conosciuto il rettore del, dell'epoca, padre Raffaele Mangano. L'ho voluto conoscere perché mio fratello insisteva: Sai, questo sacerdote è, è patito di calcio. Vieni con me. Io non ci volevo andare perché io vedevo i preti e non li potevo vedere. Avevo dei preconcetti, pregiudizi, un po' come oggi i ragazzi. Eh, una volta però gli dissi fammelo conoscere ma il motivo non era volerlo conoscere ma è eh, perché non volevo andare a scuola che c'era un compito in classe <ride> e mio fratello, in mi classe. Disse, <ride> mio fratello mi disse mai ma il compito in classe e eh, vabbè ma tu sfrutto l'occasione quando è che ti chiedo di andare da un prete arrivo in ritardo e io già ero arrabbiato perché dovevo andare ad allenare per i fatti miei e mi salutò in una maniera un po particolare perché io gli diedi la mano ma ero molto molto distante e lui in siciliano mi disse ma così si saluta ma così si saluta e mi abbracciò io già pensavo male <ride> già ho pensato male. Eh, però mai una volta, mai due volte mai tre volte, andavo sempre con la scusa di non entrare a scuola però mio fratello mi ci portava cosa è successo? Mi sono cominciato a chiedere ma com'è possibile che quest'uomo si interessa di me mi chiama ogni giorno per sapere se entra a scuola, di studiare, di darmi il diploma, di fare il diploma eccetera eccetera e mi sono detto ma com'è possibile? Mio padre <ride> questo interesse su di me non ce l'ha e quest'uomo sì e quindi diciamo che sono entrato in crisi in questo senso bello, dico perché poi attraverso di lui ho sperimentato la paternità di Dio, cioè attraverso il suo sacerdozio, il suo ministero, ho sperimentato la paternità di Dio e là si è aperto un mondo. Pensa, per farti capire, che una volta poi lui mi disse, ma tu vieni qua, non parli mai, tuo fratello sì, ma che ci vieni a fare? E io dissi a lui, padre Raffaele, io qua ci vengo, anche solo per avere un tuo abbraccio, come ne posso andare". dalla poesia là poi si è aperto un mondo, mi sono pure confessato dopo tanto tempo. Certo, certo. E dalla confessione dissi, "Da oggi Dio, la guidi tu la mia vita, quello che si presenta davanti lo faccio e poi si vedrà". Poi c'è il discorso ovviamente del, di Lourdes che va <ride> più avanti. Ah. Però diciamo che da lì ho cominciato a frequentare la parrocchia. Bene, bene. Intanto io ho due domande per i nostri fans di squadra di calcio preferita, tifata mm. e giochi a cui giocavi online. Okay. Allora, squadra di calcio fin quando c'è stato Ronaldo, il fenomeno, Luis Nazario da Lima, nell'Inter ero interista, quindi con Vieri, poi c'è pure Roberto Baggio, ero interista. Poi, comunque, crescendo, mi sono detto: ma io devo fare la squadra della mia città e ho cominciato a seguire un po' il Palermo. Poi, di fatto, oggi non lo seguo più il campionato. <ride> Sembra assurdo, <ride> ma è così. Ma solo perché ci vedo una macchina economica e eh, non più quello sport che a me attirava tanto. Eh, eh, gioco ancora a calcio, ragazzi, vediamo, bollini, però vediamo nei social soprattutto. Il padre dare che pubblica sì. spesso video inerenti alla, alle partitelle sì, bello sì, bello sì. bello eh, non mi accompagna più l'età perché i 35 anni rispetto a quando ne avevo 15 e 18 c'è la differenza credetemi che <ride> c'è cioè, però i ragazzi mi vogliono con loro si divertono in un modo per stare con loro videogioco che mi ha aperto al mondo del gioco online è la quarta profezia uno dei primi giochi online poi è Stato Dark Age of Camelot, ho fatto pure gare su MTV. Eh, oh. Poi ho giocato a World of Warcraft, forse è più famoso, eh, e poi anche a LOL sì. di recente, pure a LOL. Ogni tanto è capitato con gli smartphone, non col PC, perché se mi metto a giocare con i PC, chiudo la parrocchia. Eh, certo, certo. <ride> allora, parlavamo poco fa con Dominic, anche de, di quanto sono pericolosi i, i social, no? uno si mette con sì, i social io non ho tiktok proprio per questo perché eh, già mi basta instagram se <ride> perderemo pure con il mio percorso scolastico e, e andrebbe eh, prendono, prendono tanto tempo eh, e ne saprei parlare tanto anche di dipendenza riguardo ai videogiochi perché con i giochi di ruolo si crea anche una dipendenza sì. con i social poi di fatto si può arrivare anche tranquillamente alla dipendenza però c'è un modo sì. importante e giusto per affrontare i social assolutamente sì e magari riallacciandoci alla conversione qual è che, che modi possiamo avere ne, nella società, comunque nei social di oggi, comunque molti eh, preti eh, attivi e suore attive so, sui social per provare a fare conversione. Ecco, eh, tu nel, nel tuo piccolo, nel tuo grande, cosa provi a fare? Cosa riesci a fare? Se hai avuto risultati, soprattutto con i giovani? Eh, allora, io ho iniziato. Allora prima li criticavo i social, nel senso, cioè, vedevi in seminario i miei compagni che avevano Facebook. Però non ci vedevano utilità all'epoca. Proprio all'inizio di, di Facebook. Mi sentite, vero? Perché vi vedo bloccati. Okay. Eh, e quindi all'inizio non avevo neanche Facebook. Ho cominciato ad avere. Facebook. Sì, sì, sì, ti sentiamo. Eh. Ho cominciato ad avere Facebook eh, un, forse un mese prima dall'ordinazione diagonale, quindi sono otto anni fa. Eh, considerate che io il mondo sì, del computer. Sì, Domic, eh. sì, no, ti sentiamo. C'è la linea, no? Sì, devi, sennò... io, io sento tu. Eh, va bene. Chi è che registra? Non lo so, ma è poi. Io, io, che... io registro registro io. Quindi, no. Ok, quindi se mi senti va bene. Allora, quindi dicevo: quindi questo ambito dei di internet. Io l'ho sempre utilizzato prima con i videogiochi, poi sapevo fare determinate cose. Vabbè, poi entrando in seminario non le ho fatte più. Eh, L'unica cosa che facevo era il modding con gli smartphone, <ride> e i primi smartphone. Eh, poi sono stato io a chiedere al rettore di scrivere a. Il seminario di palermo su twitter e su facebook proprio per dare la possibilità di conoscere questa realtà lì fu una novità non ti dico come ero stato visto all'inizio poi hanno ceduto e sono contento che ancora oggi ci sono i profili poi ripeto facebook l'ho avuto per prima poi ho avuto twitter instagram tiktok youtube pure in mezzo a tutto ciò eh, e un mondo particolare eh, benedetto XVI eh, in una delle giornate mondiali proprio dedicate alle comunicazioni sociali diceva sono dei continenti abitati di fatto dove la chiesa non può permettersi di non esserci perché vengono veicolati dei messaggi attraverso i social e la chiesa non si può permettere di non veicolare il suo messaggio quello di cristo ovviamente quindi poi io ho deciso di mettermi in gioco proprio secondo questa quest'ottica considerate che ho iniziato con cucina cattolica quando c'erano le prime dirette avevo fatto, non so se avete sentito cucina cattolica eh, ma qualcosa eh, eh, avevo... praticamente avevo creato un format dove prendevamo eh, le pietanze che si fanno in, in alcuni giorni particolari dell'anno legati al santo che sto per san giuseppe la pasta con le sarde quindi raccontavamo eh, la nascita della ricetta il contesto storico culturale quindi si dava anche la ricetta e in più si spiegava il carisma del santo quindi ho iniziato con questo e ci fu un esplorare bellissimo siamo certo, andati pure su tv2000 ci hanno chiamato su tv2000 ah, eh, eh, sì, abbiamo fatto una puntata. La cercate su, mh, su YouTube la trovate: Cucina Cattolica di Pu 2000, c'è tutta la puntata. proprio una bella idea da giovane prete, solo che poi non l'ho potuta mandare avanti perché ero forse troppo avanti e i ragazzi venivano presi in giro troppo. Anche io venivo preso in giro, ma quello non è un problema perché sono stato visto un po' strano che avevo iniziato a fare queste cose. Ehm, però la cosa bella è che i ragazzi mi studiavano la vita dei santi e io gli facevo fare allora il copione di quello che io dovevo dire sul santo. Quindi si stava insieme, si mangiava assieme e si studiava insieme, era una cosa bellissima. E si pregava insieme, esattamente sì, sì, sì, sì, sì assolutamente sì. E poi diciamo non l'ho più portato avanti, ce l'ho sempre nel cuore questo progetto. Spero di riprenderlo in un'altra modalità, però sono sicuro che si farà. Eh, ora sto cercando di, di essere presente in base al social, perché sapete bene che ora eh, Facebook ha un tipo di linguaggio, Instagram un altro, TikTok pur completamente un altro, eh, fasce di età diverse, quindi diciamo prima mi sono studiato anche un po' questi social per cercare di capire come fare a veicolare il messaggio evangelico, però mi permetto di dire senza perderci la mia identità di, di presbitero quello è importante perché tanto gli showman ci sono in giro e eh, quindi non devo essere uno dei tanti però fare vedere una chiesa che è eh, capace anche di sapere utilizzare questi strumenti secondo me è importante, il mio obiettivo è quello poi di dialogare soprattutto su TikTok perché su TikTok per esempio c'è una grande interazione nelle live proprio i ragazzi quando sono in live chiedono di salire in live, cioè di poter entrare in diretta sì, sì. Eh, ed esprimere il loro parere su un argomento e lo fanno anche tranquillamente con estranei. Io e due mesi che sono su TikTok ho solo, sono sui 7, un più di 7.000 followers, però comunque eh, già un bel però, però, però parlo, sì, però quando faccio le live eh, fanno un botto di domande e aiuta eh. anche a me, aiuta a me a cercare di capire come posso parlare poi ai ragazzi. Sì, chiaro, e poi Beh. li vorrei portare fuori da quel mondo. Nel senso, se l'idea mia è quella di andarli a prendere da loro e, portarli, <ride> e invitarli esatto. poi di presenza, sì, certo, cioè, quindi... Io nella mia testa ho eh, in mente di creare poi un evento a Palermo. Bello, ragazzi, quindi chiedi Palermo no. che sta ascoltando se il Padre Dario eh, no. farà mai questo evento. Partecipate numerosi. Ecco. Eh, quindi comunque l'idea è usare il social per portarli comunque fuori sì, eh, è O meglio, è, sapere è proprio... distinguere l'ambito social da quello della realtà Considerando però che cosa che... Io ti dico sempre anche quando sono nelle dirette eh, Ai ragazzi, ricordatevi che dietro un telefonino comunque c'è una persona E quando vi esprimete in una certa maniera eh, potete fare un grande danno Certo, sì, certo certo ehm, stavo pensando è ehm, sfuggita la domanda <ride> mi era, era venuta proprio ehm, no vabbè comunque io stavo dicendo sì. l'importante è proprio questo nel senso lei vuole eh, usare i social per prendere i giovani, ecco, e portarli fuori, perché poi non si può rimanere legati solamente ai social, perché sennò c'è il rischio veramente di, di vivere in una società che si, si sviluppa solo sui social. Io dico, non so, la società non è fatta di social, ma è anche fatta di quello. quindi giustamente tu, se vuoi andare a trovare un qualche ragazzo, lo vai a trovare lì, però poi cerchi appunto di sistemarlo, ecco, nella, nella vita, ecco, normale. Sì. Allora, tu pensa che l'altro giorno ho fatto una diretta eh, mentre avevo i ragazzi della parrocchia che facevano le prove di coro? No? Sì. Eh, stavo parlando del coro giovani delle ore 10. Eh, a parte che siamo arrivati a, siamo arrivati a quasi mille persone collegate guardavano i ragazzi che facevano le prove, <ride> e mentre c'era la diretta, praticamente molti mi chiedevano di dove fossi, di qual era la parrocchia. E appena dicevo che ero di palermo molti scrivono anch'io sono di palermo anch'io sono di palermo mi piacerebbe sarebbe bello poter venire a trovare e io proprio con lui diceva eh, perché non mi vieni a trovare questa è la parrocchia si trova qua tuttavia mi trovi qui quando vuoi puoi venirmi a trovare che l'idea è quella certo Sì, sì è bello. Certo. Eh. ecco mi è venuta la domanda nel mentre e quindi comunque i ragazzi comunque fanno anche diverse domande perché ho visto anche per esempio su instagram che eh, hai ricaricato delle risposte a delle domande sì. che fanno i ragazzi ecco che che tipi di domande fanno eh, i ragazzi cioè che mh, cosa vogliono sapere cioè cosa quali sono chiedono di... esatto allora io sto notando una cosa eh, soprattutto con le live che abbiamo le domande di coloro che frequentano le chiese e quindi anche le parrocchie che sono molto come dire ehm, eh, molto <ride> <ride> eh, si trattengono molto nel, nel non fare domande che secondo magari la loro testa mi potrebbero eh, urtare non lo so che cosa offendere e quindi sono di una tipologia poi ci sono le domande di tutti quelli che invece non frequentano la chiesa anzi magari sono proprio eh, appena che vedono il colletto, praticamente forse sussultano qua nelle, nelle sedie <ride> eh, e, e fanno delle domande di ogni tipo, senza veli. Eh, All'inizio ho fatto dei moderatori live, eh, molti li silenziavano, e io gli ho detto ai moderatori: non vi dovete silenziare, anche quelli che bestemmiano, lasciatemi parlare con loro. E eh, eh, eh, ringrazio ringrazio, cielo. Che molti che sono entrati anche bestemmiando sono usciti invece ringraziando dopo il dialogo che c'è stato, quindi per me è tanto. Eh, ma le domande essenziali che ti possono fare, magari perché eh, non frequentano la chiesa, dice: Ma a te chi te lo fa fare? Di, di fare una cosa del genere. Eh, per un qualcosa che non vedi, che non conosci, di un Dio che non lo puoi dimostrare. e eh là, là io metto a parlare. Altra domanda, come fai sull'aspetto sessuale, dice, no? E uno, dice "Ma non ci credo che tu eh, non hai dei rapporti sessuali perché di qua e qua e di là la natura". E io dico "No, guarda, a oggi ringrazio il cielo. Eh, su questo sono integro e sono rimasto sempre fedele da quando ho iniziato questo cammino. Quindi dico è possibile. C'è una finalità più grande, dico io sempre. No? C'è una cosa sempre più grande che ti spinge verso una direzione. E se ci credi, allora ci vai, cioè, veramente vai avanti. Questo non significa non avere momenti di difficoltà, di stanchezza o anche di crisi. Per crisi intendo quelle sane, eh? quelle che ti fanno eh, costruire bene la, la tua vita. Eh, poi altre domande, quindi perché il prete non si sposi? mai è perché mi devo confessare col prete? E io gli dico: ma ah, pensa un po' se io ho questo interesse di sapere di tutto e di più. Tu fai l'atto di fede a dirmi le cose a me, ma pensa che io faccio l'atto di fede che mm -hmm. ascolto a te, perché a me tornare a casa con certe cose proprio non mi conviene. Veramente e conviene. certo, certo, certo. Eh, e quindi dice, di fatto queste sono le, le domande o a ah, una! questa proprio è un cliché proprio sto scoprendo che a prescindere dall'orario dall'età la prima cosa che ti dicono eh, accetti gli omosessuali, accetti le coppie omosessuali, accetti eh, le LGBT plus, non so come l'ora perché vanno cambiando <ride> le, i, le lettere eh, e io rispondo perché è giusto che debba rispondere su queste domande sei a favore oh, o sei oh. contro il matrimonio eh, degli omosessuali allora io cerco sempre di dire allora intanto chiariamo la terminologia che è molto importante una cosa è accettare una cosa è condividere accetto ma posso anche permettermi di dire non condivido come in ogni aspetto della vita io posso dire di questa cosa della chiesa l'accetto però non la condivido sì. allora deve uno saper parlare con tutti sì accettare il pensiero di tutti sì sempre poi devi avere però la tua visione delle cose No? E non è detto che puoi condividere tutto, diciamo. Certo. Queste sono le domande, quelle che proprio appena io sono in live e vedo sì. nel colletto partono subito. Eh, era. Era. <ride> Poi ci sono, meno male non mi avete fatto la domanda: quali sono le offese che ti fanno appena sei in live? Succede di tutto e di più, <ride> ma comunque, proveremo. A, anzi, invitiamo. Maggior numero di ragazzi a partecipare alle live di, da di Padre Dario, che comunque sembrano molto interessanti. Anzi, eh, dico una cosa, mi ha convinto a fare TikTok. Penso che lo farò <ride> solo, ma sono, sono serio. Quindi, <ride> eh, sono... per ora per ora. Lì sono eh, certo. principalmente là, però poi, poi arriverà su Facebook. Oh... Lo, lo continuo a mantenere perché ho avuto tutti gli over 40. Ah, ma tu non ci non ci non pensi più a noi. È giusto accontentare lo... anche loro, giustamente. Prima o poi arriverà anche ad Ho dovuto comprare tutti. questo. Ho dovuto comprare questo perché eh. tra le varie cose ho dovuto comprare degli strumenti per dare una qualità eh, anche all'audio certo. e al video. Allora ho detto aspetta come faccio a andare in live contemporaneamente in maniera facile, senza avere... perché facevo pure la regia col PC, mm -hmm. quando sì. c'era la pandemia l'ho potuto fare perché avevo più tempo, però mi servono cose più pratiche, allora ho preso questo e ci metto il live attivo Facebook e ci vediamo, e l'ho preso ora, e invece col telefonino invece sono un po' più attrezzato, dovunque posso fare una diretta perché ho i microfoni wireless. Sì. O il gimbal mobile insomma diciamo riusciamo Attrezzato, a attrezzare insomma <ride> bene, bene va bene è stato un piacerissimo siamo fatti quanti quanti minuti più di, più di 20 ah, sì. sicuro sì, bene sì, bene sì. e allora eh, poi cazzo mai tagli sì, sì <ride> ma tanto ora mandiamo tutto a, alla regista che ci che che metterà sistema il video Va bene, Padre Dario, è stato, vi ripeto, un piacere. È stata veramente una grazia, anche questa. Perché sì, anche sì, attraverso sì, la tua sì. esperienza, eh, speriamo anche di far comprendere a tanti giovani che molte volte anche non, eh, non accettano determinate cose, oppure mettono i social, eh, ma anche i social sono un modo per convertire, per eh, evangelizzare, ecco. Sì, sì, sì, sì. Scusa, voi mi potete seguire almeno voi due, gli altri poi si vedrà tutti, ah, tutti io ti seguo su Instagram. Già io, pure, io su Instagram <ride> seguo, già, ho messo sì, già. Yeah, ora provvederò anche su Facebook, YouTube sì, e su TikTok. Su TikTok eh. quindi. Bene. Salutiamo col saluto Francescano che pace e bene, pace e bene. bene a tutti. Pace bene a voi, e a presto, allora. A presto, a presto. ciao ciao. Ci